nuovo video, oggi siamo qua per fare un altro video Zero Waste uh, se avete voglia di seguirmi su Instagram c'è il link qua sotto dove praticamente potete anche iscrivermi se avete bisogno di consigli potete scrivermi se volete che io faccia certi video, uh, perché sono più attiva su Instagram, cioè vedo anche i commenti di Youtube ma non sempre mi arrivano tutti i commenti quindi io cerco di rispondere veramente a tutti tutti tutti, se non avete mai ricevuto una mia risposta è perché magari mm, il commento non mi è mai arrivato, perché Youtube è un po' così quindi, eh, appunto, se avete voglia di seguirmi là, ci sono, eh, e trovate il link in descrizione, scusate se tengo il telefono, sono qua i miei appunti pochissimo, di professionalità zero. Um, e niente, oggi eh, parleremo eh, di cose che, oggi invece parleremo, come avete visto dal video, cose che effettivamente non ho mai comprato, quindi sono cose... Eh che potrebbero aiutarvi nel vostro percorso zero waste per evitare di comprare queste cose, o se non le avete mai comprate, anche meglio significa che state facendo già progressi pazzeschi, piccolo disclaimer, queste cose io non le considero inutili, eh, per me sono inutili, cioè io nella la mia persona le considero inutili, quindi per questo che io non mi butto su comprare queste cose, non le ho mai effettivamente comprate, però se per voi queste, alcune di queste cose sono importantissime nella vita, non vi sto dicendo che state sbagliando o che state sprecando la vita o cose genere non è questo il, il, lo scopo del video, è semplicemente per, per dirvi di cose che effettivamente non ho mai comprato che alla fine, anche passando al zero waste ho detto, oh però, sono già a buon punto perché effettivamente queste cose non le ho mai comprate primissima cosa sono i giornali eh, i giornali non, non ho mai comprato, cioè giornali tipo riviste non ho mai comprato effettivamente le riviste quando ero adolescente, compravo sempre il cioè adolescente, oddio, sì, quando ero alle medie compravo il cioè, tutte, uscivo ogni settimana una cosa simile Uh, costava tipo un, un euro ma, con, ma adesso manco il gelato questo euro, vabbè uh, compravo i ciove e li collezionavo abbastanza perché c'erano sempre tipo la copertina c'avevo gli stickers uh, c'erano i poster c'erano i test stupidi mamma non mamma, bellissimi proprio il ciove era proprio bello, poi alle volte ti danno anche il regalino mandonna che spreco inutile quel giornalino uh, quindi se vi ricordate il ciove prego ditemi perché anche, che anche voi compravate quella roba perché era bellissima, sì stupenda, però crescendo ho smesso di comprare effettivamente i giornaletti anche perché a un certo punto um, costavano um, 4 ai 7 euro cioè chi, non ti do 7 euro per un giornale che ci metterò 2 minuti a leggerlo perché non è che fossero chi, non è che fossero enciclopedie quei giornaletti quindi i giornali io non li ho mai effettivamente comprati quindi i giornaletti, le riviste, tutte quelle cose non li ho mai, mai, mai comprate non li ho mai accumulate um, quello che avevo accumulato erano dei giornaletti per le cose fai da te <ride> ironic e le ho buttate via quando ho fatto un declutter ancora tanti anni fa quando mi ero trasferita addirittura eh, perché erano molto carine, erano molto estetiche, però effettivamente non mi sono mai messa a fare quelle cose quindi erano veramente inutili quindi se siete persone che ama collezionare giornali che magari comprate tutti i mesi Vogue o cose simili non c'è niente di male però a lungo andare quanto effettivamente sono utili quelle cose e spazio inutile che occupa. La seconda cosa che non ho mai effettivamente comprato, adesso qua sicuramente mi lanciate tutti, però sono i CD e i DVD. Allora, piccolo disclaimer, piccolo disclaimer. <ride> uh, io uh, ho dei CD in casa, pochissimi, uh, vi spiego quali CD ho comprato. Quando ero, quando ero al liceo avevo tutti i CD di Tokyo Hotel fino a un certo punto, quindi ne avevo tipo 5. Uh, ho un cd dei sonora eh, sì. Eh, sì. <ride> ho i cd delle sigle dei cartoni animati erano divise addirittura per cartoni animati da, da bambino e da bambino mamma mia che sessismo e, um, e basta e adesso uh, da un po' di tempo sono diventata fan di, eh, dei BTS se non conoscete sono un gruppo coreano e, e i loro cd li sto comprando effettivamente perché voglio sostenerli ma questo tutto qua è il mio comprare cd cioè veramente ma poi gli album coreani vi posso dirvi sono bellissimi cioè proprio su un altro livello degli, degli album che dei Tokyo Hotel che erano questo coso di plastica che aprì e basta uh, se siete fan del, del K-pop sapete benissimo di cosa sto parlando quindi effettivamente i loro album sono molto estetic sono molto belli da vedere ci mettono dell'impegno costano anche pure di più però questi sono altri dettagli e lasciamola quindi questi sono veramente gli unici cd che io possiedo nella mia vita e i dvd la stessa cosa, non ho mai comprato film di dvd, uno perché sono sempre stata poraccia e no, ho guardato così tanti film nella mia vita che se avessi voluto il dvd di ogni film che io amavo e che tuttora amo ehm, sarei veramente povera, sarei ancora più povera, quindi eh, ecco perché i dvd non li ho mai comprati. Cerco sempre di andare al cinema, a sostenere il film che voglio, a sostenere gli attori, a sostenere il regista, però non compro mai DVD. Gli unici DVD che io possiedo sono i DVD di Harry Potter, perché mi sono stati quasi sempre regalati, i DVD del Signore delle Anelli, perché ovviamente sono una grandissima madre del Signore delle Anelli, i DVD dell'Hobbit... Um, e credo di avere il DVD di Rapunzel, non so perché, però credo di avere il DVD di Rapunzel. Questi sono gli unici DVD che io possiedo, eh sì, eh sì, sì, sì. quindi per il resto io cerco di vedere le cose su Netflix, cerco di vedere le cose su Prime. Uh, e, insomma, non, non ho mai comprato quelle cose e sono contenta perché, onestamente, appunto, io sono una grandissima, grandissima fan del cinema. E se avessi dovuto comprare tutte quelle cose, soprattutto pensate che ai DVD delle serie TV, se avessi tutti i DVD delle serie TV che io amo, finirebbe male. Uh, lui ha i DVD di How Met Your Mother, ma quelli sono bellissimi, quindi vabbè, però alla fine comunque How Met Your Mother c'è su Netflix, quindi non ho mai guardato effettivamente i DVD. Uh, è vero che nei DVD ci sono le cose extra, che ci sono magari i bloopers, che ci sono insomma capisco benissimo chi vuole avere il dvd perché sono belli da vedere sono bellissimi cioè le persone che hanno il dvd in casa sono stupendi però allo stesso tempo uh, io non mi ci voglio buttare in quella cosa per... e per passare anche ai libri anche sui libri c'ho da dire un appunto io sono una grandissima lettrice adoro adoro, adoro, adoro leggere, adoro i libri uh, e nella mia vita ho comprato tanti libri, però c'è anche da dire che compravo tantissimi libri al mercatino dell'usato compravo ben poche cose nuove quindi uh, questa cosa mi ha invitato anche a salvare i libri <ride> che sono stati magari abbandonati ecco. quindi questa potrebbe essere, un, potrebbe essere un, una soluzione se vi piace tanto leggere i libri potresti cercarli usati secondo me c'è anche tanta gente che li vende magari li legge e poi dice che vuole sbarazzarsene eh, quello che io invece faccio adesso è eh, ho il kindle da tantissimi anni, ho il kindle da almeno 8 anni eh, sul kindle cerco di leggere i libri che non mi interessa avere in fisico, cioè non mi interessa avere in, in cartaceo quindi li leggo sul Kindle e invece quelli che mi interessano tanto, eh, ai quali tengo veramente veramente tanto, li compro in cartaceo. Um, I libri mi piacciono tanto, però allo stesso tempo so che ci sono dei libri che leggerò e magari non mi interesseranno più di tanto. Tantissimi libri li ho letti in digitale, per poi scoprire che effettivamente mi sono piaciuti tantissimi, e li volevo appunto uh, in cartaceo, Poi ci sono tanti libri e tante edizioni che sono veramente stupende da avere. Tipo Adesso ho visto che in Italia stanno uscendo i libri, um, cos'era? Quello in... in in oddio come si chiama in non in tabaccheria ehm um dal giornalario ci siamo capiti sì perfetto eh, quei libri di tutti i classici scritti da donne sono bellissimi vi prego sono stupende li voglio anch'io ecco. Eh, però sì i libri sono alcune delle cose che eh, cioè non ho mai effettivamente comprato libri che non mi interessavano quindi tantissimi anche libri che ho dovuto leggere per l'università o per il liceo andavo sempre in biblioteca cioè le prime biblioteca li leggevo li studiavo per appunto i miei, i miei compiti i miei esami ma poi finiva là. se poi il libro mi innamoravo follemente ovviamente lo compravo però se no, non ho mai effettivamente comprato tutti i libri che io leggo, non li compro tutti, eh, piuttosto compro appunto il digitale e eh, co così sostengo comunque l'auto. Quindi tanti libri non li prendo, sia per questioni di spazio, eh, sia perché i libri costano tanto, poi io ci sono un, un pochino, un pochino fissata con i libri con la copertina rigida. Quindi io ho veramente pochissimi libri che non abbiano la copertina rigida e quelli con la copertina rigida costano sempre di più, e vabbè, niente quindi volevo dirvi, non sto dicendo non sto facendo questa lista di libri per dirvi non comprate libri malediti, sto solo dicendo che eh, comprate ciò al quale magari tenete molto di più in modo sia per evitare di eh, dare soldi su un libro che non mi piace, magari se sono libri che volete leggere per pura curiosità e sono libri non nuovissimi, li trovate anche in, anche in biblioteca, li potete trovare appunto in digitale, secondo me potrebbe essere un'ottima alternativa. Tra cosa sono le agende, eh, voglio dirvi una piccola cosa, mi dispiace perché si è comprata l'agenda 2020 mi dispiace veramente tanto, eh, spero che voi troviate un uso migliore. Allora, eh, le agende io in realtà non le ho mai comprate, cioè io compravo i diari eh, quando ero alle medie, quando ero al liceo, compravo i diari giustamente perché erano utili per eh, tenersi i compiti, per avere tutto sotto controllo. Quando sono passata all'università però non ho più comprato le agende perché non sapevo le cose che dovevo fare all'università eh, noi che avevo tipo 50.000 materie 50.000 compiti al giorno quindi giustamente era un, un altro tipo di organizzazione quindi io ho iniziato a utilizzare il semplice Google Calendar è una cosa che io adesso uso per tutto per i miei appuntamenti, per le cose che devo fare pure per la spesa cioè uso sempre Google Calendar mi trovo veramente veramente da Dio eh, le agende appunto, so che tanta gente compra le agende perché dicono, ah oh, la userò tantissimo poi magari non la usano e anche quello diventa uno spreco di carta. Diventa uno spreco dei tuoi soldi, diventa anche uno spreco di spazio perché magari non, dopo non vuoi buttarla via perché ti dispiace quindi sì, io le agende in realtà non le ho mai veramente comprate, cioè al liceo le compravo perché era un po' la moda, <ride> cioè la moda, era un po'. Tu, tu, tu avevano la, tutti avevano l'agenda, il diario al, al liceo quindi era impossibile non averlo. L'unica volta in cui ho comprato un'agenda vera e propria invece del diario è stato in quinta superiore quando ho comprato un'agenda. Um, un'agenda semplicissima con i giorni e basta, eh, però sì, però la usavo, era quello il punto. Se voi invece se tuttora siete il tipo di persona che usate l'agenda perché avete bisogno di scrivere, avete bisogno di avere carta e penna, va benissimo, però se, non, se continuate a comprare, a comprare, a comprare e non usarle, Smettetelo a un certo punto, eh? No, un'altra cosa sono i fiori. Non sto dicendo che detesto i fiori, va bene. Però trovo che eh, i fiori sono, sono un po' uno spreco. Una, prima cosa, poveri fiori, cioè li regalate, durano cosa? Una settimana massimo, poi crepano e li dovete buttare via. Ed è una cosa molto, molto triste, onestamente. Ehm, piuttosto preferisco le piante. Per esempio, se poi io adesso, da, da, cosa, da quasi da, da, da un anno e mezzo ormai che sono passata a Zero Waste, quello che dico sempre a lui, se vuoi regalarmi qualcosa tipo fiori, regalami una piantina infatti a San Valentino mi ha regalato una piantina grassa, che bellissima quindi sì, io non sono contro i fiori cioè se qualcuno mi regala i fiori non gli sputo addosso semplicemente allo stesso tempo preferisco, non lo so, tipo una persona che vende i fiori del proprio giardino e li vende perché sono in stagione quelle cose là piuttosto che una grossa azienda che ha sempre fiori a disposizione anche che quando boh quelli quei fiori effettivamente non sono in stagione un po' come, come la frutta e la verdura cioè se non sono in stagione cioè mm, ok non so se mi sono spiegata ecco quindi eh, non so, non so, non ho mai comprato effettivamente fiori anche per quando regalavo ai Tipo a mia mamma eh, per i compleanni eh, regalavo sempre piante, alle volte mi è capitato giustamente di regalare fiori, anche a me, tipo al mio matrimonio ho avuto dei fiori, non ho avuto una pianta in mano come bouquet, um, però avevo i girasoli che erano in stagione, quindi bellissimo. Um, e niente, quindi sì, i fiori non sono mai stati una grandissima cosa che io abbia apprezzato tanto, mi piacciono tanto i fiori, uh, però se vuoi regalarmi i fiori vai sui campi, raccoglili e portami, io sarò molto più felice. E l'ultima cosa a cui vorrei parlare sono gli smalti. Eh no, adesso non dirò che non ho mai comprato alcuno smalto in vita mia, però da quando sono passata al zero waste gli smalti sono diventati una di quelle cose che non mi interessano più. Infatti io tengo le mie unghie molto molto naturali, eh, perché ho comunque delle unghie che crescono molto in fretta, sono molto resistenti. Eh, ho tipo due smalti in casa in questo momento e uno è quello trasparente e l'altro tipo rosso, credo. Però vi giuro che sono l'ultima volta che mi sono smalto seriamente. Quando è stato? No, ho messo uno smalto un mese fa perché ero andata a farmi la manicure, <ride> ero andata dall'estetista perché avevo delle unghie veramente brutte da vedere e ho deciso di mettere lo smalto, ma altrimenti io, se devo prendermi io cura delle mie unghie, eh, non metto lo smalto. Sono troppo pigra, mi dà fastidio che lo smalto si spezzi facilmente. Eh, sono contro il gel, contro il semipermanente, quelle cose sono iper-iper-tossiche, quindi non, non, non preferisco farle. Oltretutto, le mie unghie crescono così tanto in fretta che. Anche se facessi gel o il semipermanente dopo una settimana dovrei rifare tutto e sarebbe uno grande spreco di soldi per me. Quindi io gli smalti non li compro più uno perché eh, so che c'è questa mania di comprare sempre smalti. Ah, eh, estate, compriamo lo smalto arancione, è inverno, compriamo lo smalto rosso, bordeaux, sangue, vabbè. Quindi, eh, tanta gente ha la mania di cambiare smalti come mutande che gli smalti effettivamente cioè, durano, ma non durano così tanto, quindi non ha senso comprare un milione di smalti allo stesso momento se lo smalto effettivamente non lo metterete sempre. Quindi eh, io adesso, come adesso, non compro veramente più smalti, piuttosto se ho voglia di mettere uno smalto e di avere una manicure per qualche occasione, io piuttosto vado dall'estetista, mi faccio fare la manicure eh, semplicissima, normale, che quando... Se vorrò togliermi lo smalto lo posso fare anche a casa mia, cosa che col gel e col semipermanente non è che puoi veramente fare. Quindi sì, niente, questa è un'altra cosa che io non ho mai veramente comprato, cioè compravo degli smalti ma poi mi annoiavo veramente facilmente uh, e io mi annoio molto molto facilmente nel fare le unghie. Non ho pazienza, io non ho pazienza per queste cose, quindi non ha senso comprare gli smalti. Quindi se anche voi uh, siete molto più per le unghie o naturelle... <ride> you go, <ride> bravi eh, niente, io credo, credo di aver finito questa, questa lista, sì, ho finito questa lista fatemi sapere voi se ci sono delle cose che nella vostra vita effettivamente non avete mai avuto troppo interesse nel comprare invece che magari tanta gente compra, e che considera un acquisto abbastanza, non so, normale ecco, mettiamola così eh, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!